Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli steward. È stato un brutto incidente. ragazzi benvenuti sul mio canale, bentornati nella nostra carriera pilota del nostro mitico amatissimo Calogero Bottas. Dopo una settimana di pausa che si era preso per ricaricare le batterie dopo la stupenda gara a Monza, se non l'avete vista la trovate qui sul canale, il nostro pilota Beaver Banca si ritrova pronto alla prossima avventura. Come vedete il nostro sponsor Beaver Banca Siccome ci siamo comportati bene nella gara di casa, abbiamo fatto una prestazione, direi di altissimo livello, ci ha regalato una nuova supercar da mettere lì. Si tratta di una fototributo tributo che adesso Biberbank invierà anche a me quella vera perché giustamente eh... detto questo, a parte questa comunicazione di servizio Andiamo a vedere come siamo messi in classifica. Ci stiamo avvicinando verso la fine della stagione, infatti mancano solamente 6 gare, e il nostro Calogero Bottas si trova in settima posizione con 128 punti. La seconda parte di stagione è decisamente migliore della prima. Stiamo a soli 4 punti da Lando Norris, per aguantare quella che è la sesta posizione che è verosimilmente il risultato maggiore che potremmo fare ormai in questa stagione compromessa nella prima parte. Però non è facile, perché la prossima gara sarà quella di Singapore, che non è assolutamente una gara favorevole. Quindi adesso la fa un po' di modifica la macchina e poi ce ne andiamo in pista. Vuoi introdurre nuovo merchandise o restare con quello attuale? 100 milioni di ferpe giacca? Mi pare un po' eccessivo, insomma. La scuderia ne è a mia, però io ignorerei. Ciao marketing, teniamoci i soldi. Che cazzo, ogni volta che entra in box per le qualifiche mi fate perdere i minuti perché la macchina è rotta. O se sono rotti i freni. Abbi qualche minuto di pazienza. Eh, tranquilli. C'è una perdita da qualche parte del sistema. Eh certo. Eeeh sì, non c'è fretta, tanto manco stiamo a fare le qualifiche che sto a 18 minuti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Non ce ne credo, raga, sono i 7 millesimi. riproviamo ok, ora sembrava imbroccato a giro buono se riuscissi a portarlo a termine magari bene così Prima all'ultimo abbiamo perso un pochettino Pure qui stiamo a perdere qualcosina, ma tutto sommato trascurabile. Bene così, il nostro calogero, ha spicolato tantissimo sta curva. Apre tutto qui, perdiamo tanto, non so perché perdiamo il rettilineo. Bene qui. Adesso non mi perde queste due scicane dove perdo una vita e mezza. E non so come mai, oppure non mi sembra di fare niente di anomalo. Però almeno un giro decente. Beh, decente mi pare eccessivo che Schifo di qualifiche, porca zozza, porca mannaggia la miseria, mannaggia la miseria di Singapore e di tutti i singaporani. Capirai, Norris è primo. Io dovevamo recuperare i punti. Che ci vuole? Partiamo quindicesimi, ragazzi. Mamma mia, dunque. Questo dice 6 giri con la rossa e 9 con la gialla. Dobbiamo fare 15 giri. Speranza di farli tutti, diciamo. Riuscirò a fare una partenza? Prima della fine della stagione, una. Non sarà questa la volta. Niente, ce l'hanno passato tutti. Ci passa Stroll, ci passa qua lì. Attenzione, il calogero ci prova all'esterno, riprendete la posizione. Facendo un po' il prepotente. Oh, qualcuno si è agganciato, sganciate, per favore scendi da cavallo. Non so chi è Dovrebbe essere sempre Stroll, credo Mi ha dato pure una ruotata, vaffanculo, Stroll, testo, fio di papà Ma è stato pure gentile, ha detto fio solo di papà, perché non ho parlato di mamma Tutto dentro, su so l'attenzione. attenzione Ok Questa è una partenza che almeno ti ridà la posizione che avevamo, anzi ne abbiamo guadagnata una Ci abbiamo davanti i due ass piccola scotadina in uscita per per se attenzione che prova a passare all'esterno calogero ma questo è difficile però lui ci riesce non so come la partenza era ok adesso fai attenzione ai possibili rischi il rischio che mi ammazzo qui giù per questo sorpasso se riusciamo a rimanere molto vicini qui all'uscita del storettirigno, cioè all'entrata del storettiligno in realtà, proviamo a giocasse l'Hertz. Se ce n'è rimasto già abbastanza poco, sinceramente, proviamo a po' Troppo lontano, non c'è dove presa. Bene così, diamo dei Hertz, diamo dei DRS, lui non ce l'ha. Proviamo a passare all'esterno. Qua diventa interno Ok bene così l'abbiamo costretto Ah Bello, che Rimane dietro Adesso ci abbiamo davanti Il cuginetto e Bottas E poi Alonso Che mi ricordo era abbastanza veloce Non so che ce la fa qua dietro Sarà di buonissimo umore penso Però allora, siamo vicini adesso Errore qui errore Mamma mia che rischio, raga, che rischio, sta vista odiosa. Appena sbagli un attimo, te schianti sul muro. Ok, ci siamo rientrati, DRS, Hertz, so, giochiamo qua. Siamo veloci, arriviamo veloci, arriviamo forte. Un po' all'esterno, un po' metto fuori vista, però va bene uguale. Oh, cugine, saluta a casa. Oh, che è stata sta bottarella? Qualcuno è uno addosso? Sai che è stato Bottas? Eh? Mi ha mandato una Bottas, m ha mandato un se stesso. No, Maria, io esco! Ah, quel cordolo non devi prendere. Rientrano, rientrano tutti. Rientriamo pure noi. Ok, siamo rientrati. Non abbiamo preso manca la penalità. Se riusciamo a uscire veloci, forse li freghiamo col... Dai, su! No! abbiamo beccato il traffico di quelli che rientravano! Cioè, io non ci credo, raga, ma che sfiga di merda! Che sfiga di merda! Vabbè, stiamo sempre dietro Alonso comunque. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Uh, mamma mia! Non gira, non gira, non fa niente. Attenzione, Magnussen. Magnussen non fa le robe. La macchina non va proprio, nel giro di uscita dei box Magnussen. O c'ha le più calle, o oh. c'ha l'anima degli mortacci sua che a lui... Il problema deve andare in temperatura erode non ce l'ha giustamente perché quasi più bara... Niente più DRS, gas lì dietro, incazzato nero. Qualcuno salì riuscito dai box. Siamo tredicesimi, abbiamo perso due posizioni. Però siamo abbastanza vicini ai due asse in realtà, eh. Abbiamo sia Magnussen che Schumacher Qui vicini Allora Magnussen c'ha il DRS Schumacher no Mamma mia che staccata che ha fatto calogero Un pochettino fuori vista lì, è uspita però Adesso è un punto buono questo qui Bene, qui Ria apre tutto, apre il DRS, apre l'Hertz e adesso Magnus si difende verso l'interno. Noi possiamo passare all'esterno. Oh no, ehi, sta bene. il motore, aspetta gli Steward. È stato un brutto incidente. Che puttana, porca puttana, porca, porca, porca. porca troia, porca. La gara, secondo me, ci è costata il sesto posto in classifica in campionato, perché non lo riprenderemo mai. Eh, Norris fa 26 punti, cioè fa pure il giro veloce, sto maledetto. Eh, con 1, 41, 125, e noi ci siamo ritirati, Hamilton è arrivato sesto. Ma eravamo lenti, 42.2, raga. 42.2. Eh, da, dal nono posto, potevamo arrivare a noni, guardate, perché da, da, dall'ottavo stanno tutti sotto il 42. In classifica non cambia niente, perché abbiamo un bel margine su Ricciardo, ce n'avevamo ancora, eh, C'è 34 punti su Ricciardo. Il problema è che avevamo 30 punti da Norris e a questo punto il sesto posto diventa veramente difficile, con 5 gare al termine, 30 punti sono tantissimi, non ci voleva proprio questa cosa, ho fatto veramente una cazzata, manneggia a me quando ho l'ansia di passare a qualcuno, quando mi sto dietro non riesco a studiarlo come vorrei. Vabbè, ragazzi, purtroppo la gara non è andata come volevo. Stavo cercando di limitare i danni, e in parte c'erano pure riusciti perché, secondo me, in zona punti ci saremmo arrivati. Ma eh, ho voluto esagerare per cercare un sorpasso quando non era ancora il momento giusto e l'avevo pagata male. Detto questo, spero che vi siate divertiti. Come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo al prossimo video, anche se ho un grande rodimento di culo. Ma vabbè. Aspetta pure Suzuka.